la pasta fresca troppi con eh, zucchine eh, gamberi spaghetti eccetera ci sono un sacco di cose ci sono tanti ingredienti soprattutto per, per l'aroma se si può mangiare sì. è interessante, provatelo e poi vedrete allora andiamo in dispensa e vediamo se abbiamo tutto Sì. top! via eh, siamo stati nella dispensa abbiamo preso delle, delle diete che ne passerà lunga ora basta, sono spesa lunga è male, un sacco di roba la, allora. la stava... veramente Iniziamo dalla pasta. Allora, questa è la pasta genovese che si chiama troffi, Per cuocerlo si vuole 4-5 minuti. Sì, sì. Via. lo metto qui, dipende da di quanto siete in casa. Io Lo aggiungerei no. anche tutto perché tanto poi è un pezzo che si può si usare può, anche se mangiare il pesco. Ok, quindi. allora, lo, noi lo cuciniamo tutta la postina, tanto freddo, caldo si mangia. Poi abbiamo un petto di pollo. Ecco, un petto di pollo. Non è che si mangia, si prende tutto, ma si fa la metà. La metà passerebbe benissimo, che si taglia veramente e poi si fa vedere come si taglia. Abbiamo sì. uno specchio. C'è anche lo, lo spec, si prende tre, tre fettine tagliate un pochino, di, di, un, uno, mezzo, centimetro, poi si taglia come mh. uno molto. Ma Abbiamo non proprio, eh? I camperetti, se li vuoi mettere già. C'è anche i gamberetti, questo qui già sbucciato tutto. Si usa anche questo. Io lo metto qui. Abbiamo poi un po' di verdure, le zucchine Eh, guarda, guarda, penso forte, le zucchine si mettono anche le zucchine io prenderei tre e basta mi basta benissimo I piselli? I piselli bisognerebbe usare quelli freschi però noi nella dispensa abbiamo questo e usiamo questo qui Poi che cosa c'è? C'è una panna la panna fresca, la bocca si mette. La bocca ci vorrà sicuramente la salvia, si, sì, sicuramente non manca la salvia. Il limone l'hai preso? Il limone l'ho preso, si. Sì. Io quando vado a fare la spesa non dimentico mai il limone perché il limone poi... serve tanto in tutte, tutte le cose. E poi abbiamo le nostre spezie. Abbiamo qui andiamo nella paprika. paprika. questa è una paprika, un'altra versione l'abbiamo presa in spagna se lo usi anche te sì. usa da riga sì, è più fumicale più buona eh. però, però. l'avevamo presa in spagna tutte queste spesse queste invece sono italiane Ci abbiamo la curcuma qui l'abbiamo comprato qui con una seta vero e il curry, il curry. Bene, credo che... che sia tutto, se ci dimentichiamo qualche cosa no, della menta, si, lo zafferano lo trovare. lo zafferano lo zafferano, zafferano sapore ecco, si mette anche lo zafferano va bene sono questi sembrava troppo ingredienti, ma è facile da cucinare non vi preoccupate iniziamo a prepararli? certo, vai vai, ah, allora Cool.